buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso allora siamo a marzo oggi vediamo la semina in semenzaio del basilico semplicissimo basilico quello acquistato in bustine ovunque lo trovate in tutti i consorzi nei centri commerciali anche nei supermercati lo vediamo dopo la sigla eccoci sul canale ho già preparato gli alveoli, questi sono i 128 alveoli di cui vi ho parlato qualche giorno fa sull'altro video, ho già inumidito il terriccio, il terriccio è quello buono, la semina, ve ne ho parlato anche questo nell'altro video, e ho ricavato degli incavi nel, negli alveoli, semplicemente con un dito, potete farlo con la matita con una penna. Allora, due parole sul basilico, adesso ovviamente il gesto di mettere i semi è, è talmente elementare che non è che mi ci si soffermo, ma volevo dirvi due cose sul basilico, il basilico si può seminare in pieno campo da marzo a, ad agosto e in, in semenzaio da febbraio a settembre. Qual è il problema del basilico? Il problema del basilico è la temperatura se fuori abbiamo meno di 10 gradi la piantina muore e quindi dal momento che lo facciamo in semenzaio qui si può iniziare già a febbraio come vi dicevo, il trapianto delle piantine in pieno campo se le mettete sotto i pomodori come faccio io deve essere fatto quando la temperatura esterna soprattutto quella notturna non scende sotto i 10 gradi ovviamente ma 16 15-16 gradi sono indicati, quindi parliamo del mio caso qui in centro Italia, ho visto gli anni scorsi anche le gelate a maggio quindi io parlo di fine maggio per me poi ognuno sa la temperatura della zona climatica dove vive insomma allora devo essere sincero questa è la seconda semina che faccio perché cosa è successo la temperatura di germinazione del basilico è di 20 gradi ho sbagliato un paio di settimane fa li ho seminati li ho lasciati fuori e in stanza qui da me ho dai 14 ai 16 gradi quindi non è venuto fuori praticamente nulla ho commesso un errore mi sono venute fuori solo due o tre piantine allora adesso mi sono riattrezzato le ho messe sotto il cavetto riscaldante impostato a 24 gradi perché mi serve per il resto la coltivazione di peperone peperoni quindi va bene così. Allora iniziamo. Questo video lo chiudo quando vedremo le prime piantine, quindi probabilmente ci vorranno un paio di settimane buone e buone. Metto pochissimi semi: 2-3 quelli che riesco a far venire fuori: 4-5 quelli che sono. È importante poi ricoprirli con un velo di terra e tenere sempre umido un altro pericolo che uccide proprio le piantine ma qua parliamo proprio dei germogli una volta usciti non proprio dei semi è il ristagno dell'acqua ecco perché il terreno deve essere sciolto ben drenante ecco perché anche ho messo la perlite potete usare anche la zeolite va bene lo stesso va benissimo infatti lo volevo provare anch'io probabilmente se non è quest'anno l'anno prossimo e quindi vanno innaffiati con uno spruzzino la frequenza di irrigazione dipende da quanto si sente il terreno da quanto si asciuga il terreno sotto io ho appunto come dicevo 24 gradi questi una volta al giorno vanno irrigati faccio un sacco di piantine sia per avere un po di overbooking passatemi il termine e sia perché ne utilizzo parecchie sotto le piante di pomodori io annualmente metto circa 120 piante di pomodori perché faccio la conserva e sotto ogni pianta metto almeno una piantina di basilico il basilico in consociazione con i pomodori è fenomenale sono un po' di anni che lo utilizzo ve lo consiglio tiene lontani alcuni afidi alcuni animaletti nocivi per, per i pomodori e i pomodori danno ombra alle piantine che non si bruciano al sole insomma è una consociazione vincente e voilà va a spaglio eh? adesso mi avvicino vi faccio vedere i germogli che sono nati pochissimi germogli prima però chiudo per chiudere utilizzo lo stesso terriccio asciutto ovviamente e poi lo dopo innaffio con, con lo spruzzino ecco qua, in questa fase di germinazione la luce non è importante, è importante il calore del terriccio, mi avvicino, ecco qua, qui abbiamo i primi germogli, Ovviamente, cosa succede? Se nascono più piantine nello stesso alveolo, a un certo punto si daranno fastidio fra di loro, ed è la situazione che abbiamo quando compriamo le piantine al supermercato: in un vasetto troviamo magari 10 piantine diverse, quelle con calma poi andranno diradate e trapiantate singolarmente. Quindi, piccolo consiglio: se comprate i vasetti di basilico al supermercato, li potete dividere e da un vasetto tirate fuori magari 7-8 piante, e qui faremo la stessa cosa con gli alveoli. Singoli. ora una spruzzata l'acqua è a temperatura ambiente guardate la perlite come vola nel discorso che vi facevo qualche video fa quando ve l'ho presentata è talmente leggera pur essendo una pietra vulcanica questa poi assorbe acqua e la rilascia poi nei momenti in cui ce n'è bisogno perfetto ci rivediamo ai primi germogli allora sono passati 22 giorni da quando ho seminato per la seconda volta il basilico, siamo a fine marzo, ora una panoramica di insieme, poi mi avvicino, lo guardiamo meglio. Questa è la seconda semina che ho fatto, come vi dicevo, e ho messo sotto il cavetto riscaldante a 24 gradi, sono germinati praticamente tutti i semi, a parte due o tre alveoli. Questo invece è il basilico, la prima semina che ho fatto, l'ho tenuta solo per farvi vedere la differenza del 13 febbraio, questo è del 5 marzo 13 febbraio senza riscaldamento. Guardate come siamo messi, praticamente non è venuto fuori niente. 5 piantine piccolissime rispetto alle altre e queste hanno un mese in più di vita. Probabilmente non le riprendo più ormai. Ora il mio vicino le vediamo un po' da, da un'altra angolazione. Ecco queste le ho bagnate ieri quindi oggi non le ho ancora toccate. Alcuni alveoli sono un pochino asciutti Terra è asciutta, in altri no. Nell'ultima settimana ho tolto il cavetto riscaldante, quindi questa è la temperatura ambiente. In questo momento in casa ho 16 gradi e mezzo, ormai le piantine sono avviate e non le scaldo più. Quindi occorre meno acqua per l'irrigazione. Come vedete, ora ci ritroviamo nella situazione dove alcuni alveoli sono pieni pieni di piantine. Vediamo se riesco a tirarne via uno. Vedete, si sgretola la terra perché è molto sciolta eh? e non l'ho bagnata oggi. Allora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, saremo 7, 8 piantine. Ora, Ritroveremo tra un po' nella situazione che vi avevo accennato all'inizio. Ci troveremo a un certo punto che le piantine sono tante per lo stesso alveolo e dovremmo diradarle e trapiantarle. Ora, siccome volevo chiudere il video per darvi la possibilità, siamo a marzo, marzo-aprile, ancora potete seminarlo. Il basilico va benissimo. Se aspettassi, che le piantine diventino grandi passerebbe un altro mese e quindi voi non sareste più poi nei tempi giusti per seminarlo quindi adesso cosa ho fatto facciamo finta che queste si siano ingrandite e ho acquistato un vasetto al supermercato di basilico ora togliamo questo vi faccio vedere il classico vasetto di basilico vedete oh, anche in questo vasetto qui abbiamo veramente tante piantine non si può trapiantare questo vasetto in un vaso più grande lasciarle tutte così attaccate è un peccato possiamo fare invece il sacco di piantine facendo finta che le mie siano diventate grandi così ovviamente le alveolo rimangono più piccole le trapianterei molto prima di questo stadio ma giusto per farvi vedere adesso come le trapiantiamo singolarmente nelle, nei vasetti, Io ho già preparato qui i vasetti, questo è il mio compost, mio nel senso, in modo di dire perché è quello che ho acquistato dalla fungaia, l'ho allungato con un po' di terriccio che avevo in casa, di discreta qualità, ho messo la perlite perché il basilico ha bisogno di un terreno molto sciolto, non deve ristagnare l'acqua, e adesso ci accingiamo a fare qualche trapianto, allora mi metto qui, giusto perché se no sporco tutta casa si estrae delicatamente tutto il panetto di terra guardate la sofferenza di queste radici se si può avere una pianta così sofferente guardate ha già praticamente invaso tutto il vasetto e le radici cominciano a uscire fuori quindi è ora di fare qualcosa se riusciamo a togliere piantina per piantina bene se no ne faremo due alla volta ma non di più piano piano senza far troppi danni alle radici questo è un terreno sciolto buon per loro ecco qua guardate qui abbiamo già tre piantine e ho appena iniziato a, a separarlo adesso piano piano Senza tirare proprio come se aveste delle uova in mano che non dovete rompere ecco qua questa è una bella radice ha un bel apparato radicale adesso per questa che è grande scegliamo un vasetto un po' più grosso magari togliamo un po' di terra e poi la aggiungiamo dico la verità ci vorrebbe un vaso addirittura un po più grosso eh? ma è giusto per farvi vedere la tecnica del rinvaso si preme bene non ci devono essere sparsi d'aria e in più premendo si compatta il terreno e si dà poi forza alla piantina la si tiene su per qualche giorno sarà un po mogia ve lo dico subito non vi spaventate Questa è la nostra prima piantina, il terreno ancora non l'ho bagnato. Avendo usato il compost non uso eh, altri tipi di concimi. Se usate un terriccio normale, ecco magari per un paio di settimane siete a posto così, poi cominciate a osservare le foglie, se tendono a ingiallirsi, se il verde comincia a diventare un po' più sbiadito, qualche cosa di ricostituente, un po' di concime lì ci va dato. Eh. Io invece no, perché so già che questo mio terriccio, anzi il compost, è ricco di sostanza organica e c'è un sacco di letame dentro, quindi forse doveva maturare un po' di più addirittura, ma... Perfetto, allora diamo un goccio d'acqua, poi vado avanti da solo ovviamente, questa mia bottiglia con il doppio foro, all'inizio magari conviene dare un po' più di acqua, che anche se esce dall'altra parte va bene lo stesso, quindi se avete un sottovaso, poi però poi toglietelo, eh. poi va data molta meno acqua. Valgono le regole un po' che vi ho detto all'inizio del video, quindi ovviamente non usiamo più lo spruzzino a questo livello, useremo sempre l'acqua, però basta tenere umido il terriccio, eh? non bisogna più naffiare tantissimo. Temo il sole diretto, quindi se avete una zona dove il sole arriva o non arriva va benissimo, state lontani dal termosifone ovviamente, perché magari in questo periodo qualcuno ce li ha ancora accesi, soprattutto la sera. Queste piantine qui poi le si possono trapiantare in un vaso grande, distanziate tra di loro di un 20 cm. O, come faccio io oltre al vaso grande che ho vicino alla cucina che mi servono per gli aromi per fare il sugo le metto sotto i pomodori come vi dicevo all'inizio del video sotto ogni pianta di pomodori più o meno metto una piantina di basilico per la cura del basilico vi rimando a questo video dove avevo fatto la cura del basilico sia nell'orto che nei vasi allora la prima cosa di cui voglio parlarvi è della potatura o cimatura della pianta ne approfitto perché tanto l'avrei dovuta fare è una cosa che vi capiterà sicuramente di fare se volete tenere la pianta a lungo e vi parlo brevemente quindi di quello che c'è da fare questi sono i fiori della pianta la pianta a un certo punto cresce le condizioni climatiche sono buone l'acqua c'è poi vi parlo anche dell'irrigazione ecco che la pianta tende a emettere i fiori perché deve riprodursi la cosa fondamentale è quella di togliere i fiori ogni volta che li vedete perché se, fa, se va in fiore andrà in fiore sicuramente a un certo punto la piantina si concentra sulla produzione di fiori e lascia perdere la produzione delle foglie. Quindi, noi invece vogliamo le foglie. I fiori vanno tolti. Io li ho tolti fino a settembre dell'anno scorso e alla fine abbiamo fatto il pesto. Un pesto buonissimo, molto profumato. Niente a che vedere con quello acquistato. È tutto per questo video. Spero che vi sia stato utile. Siamo ancora in tempo a seminare il basilico due tre cose fondamentali temperatura sotto di 20 gradi poca acqua soprattutto con lo spruzzino all'inizio e terreno sciolto una volta che sono grandi e si trapiantano singolarmente e il gioco è fatto vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto il video mettete un like se volete condividerlo ve ne sono grato sui vostri social così magari facciamo un po conoscere il canale vi ringrazio per questo iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella così siete aggiornati sui miei nuovi video vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo